Buongiorno Spadano, buona domenica a tutti, come va? Bene, bene, oggi mi sono svegliato presto, anche se non è domenica, è lunedì, è un giorno lavorativo, e mezzogiorno, mezzogiorno e un quarto mi sono alzato, a luna stavo sul posto di lavoro fresco come una rosa. <f play> oh. Salutiamo tutti gli ambientalisti, vogliamo bene a tutti. Non è morto alle mosche, non è morto adesso. Non è morta. Adesso la riavviva subito con Riavviviamo i la mosca, Ligavetti. Ah, yeah! <ride> Ho oh, questo ragazzo, lo stimo tanto perché lui comunque lo dice io Voglio essere povero sì. Ma me voglio svegliare Esatto mm, <ride> c'è cioè, la gente che ancora mi chiama a me alle 9 e mezza Non ha capito che io non gli risponderò mai eh, Ciao, sono Andrea Poglietti Cacchio <ride> bevo acqua rivedo <ride> Facciamo un po' il punto della situazione, quindi abbiamo avuto eh, i primi quattro vlog dove siamo andati a vedere diverse situazioni espositive, diversi magazzini però eh, allo stato attuale eh, non abbiamo trovato nulla che faccia proprio il nostro caso quindi per eh, non annoiarvi magari con questo discorso delle visite e dei magazzini e visto che comunque sarà una ricerca impegnativa perché non è ragazzi che si trova eh, un posto espositivo in due settimane, eh, anche perché Roma è grande il tempo che abbiamo a disposizione anche per fare queste visite non è tantissimo quindi sarà magari una cosa che richiederà sicuramente più tempo quindi per non annoiarvi con queste visite espositive appunto cominceremo a integrare questi video con un po' più di materiale che riguardano le vetture quindi il restauro della Mini Innocenti del 75 che sta facendo Matteo di Officina del Pilota <tifcho> ¿Qué esto, eso? Es Thank <laughs> you. Allora, buongiorno ragazzi, questa è la situazione dopo 4 giorni di lavoro all'interno della Mini praticamente abbiamo tolto tutto, non c'è più il parabrezza, lunotto, sportelli via, vetri via, tutto via la macchina è completamente arrugginita, piena di stucco, è stata trascurata negli anni c'è veramente tanto tanto lavoro da fare, è un lavoro super challenge andrà riverniciata completamente dentro e fuori e però prima va è tolta la ruggine, risaldata, saldate alcune parti nuove, rifatte delle pedane che sono marce Tutta questa parte va tagliata, risaldata, il motore è sparito, non c'è più e qui era tutto arrugginito. È stato molato, passato antirruggine, andrà dato il fondo, ripeniciato anche all'interno. È un lavoro veramente, molto, molto grosso. Eccola qui. Guardate lo stato in cui si trova la carrozzeria di questa piccola mini del 1975, magnifica, fantastica, la adoro. La farò tornare come una volta, a splendere tornerà ad essere una super macchina Simone sarà contentissimo vedi, ecco qui la situazione è un lavorone, è un lavorone veramente grande è un restauro vero e proprio mi piace come potete vedere la Smart è quasi finita tra sabato e domenica finirò di riassemblarla faremo un bel video episodio finale della Smart non è veramente bene e nel frattempo inizia da questo mini fantastico, questo restauro del 1975 di un amico è una macchina che è messo a manino ma nelle mie mani tornerà a splendere e non è tutto perché con Matteo di officina del pilota abbiamo deciso di far partire un programma molto simile a, a fare a quattro ruote che molti di voi conosceranno e quindi cer stiamo cercando un modello di autovettura per ripristinarlo totalmente, rifarlo rinascere e portarlo alla vecchia gloria. Fateci sapere qui sotto nei commenti quale vettura vorreste vedere per la nostra prima puntata di questa miniserie.